Il 17 ottobre del 2018 Salvini si reca a Mosca ufficialmente per un incontro organizzato dalla Confindustria Russia. Noi siamo andati a seguirlo. Il giorno dopo avviene un altro incontro riservato di cui siamo stati testimoni un incontro al centro del quale c'era il finanziamento della Lega attraverso una fornitura di eh, gasolio. A un tavolo della holla dell'hotel Metropol è seduto un gruppo di persone, eh, due sono particolarmente interessanti. Una è Gianluca Savoini, ex portavoce eh, di Matteo Salvini, è attualmente ritenuto il consigliere eh, per tutte le questioni russe eh, del vice premier. L'altra persona è Ilia Iacolin, un manager molto vicino alla cerchia più stretta di Putin e del Cremlino. Per finanziare la Lega viene architettata una soluzione complessa. Ci sarà una vendita di gasolio da una società eh, russa a una società italiana una parte dei soldi ottenuti dalla vendita di diesel finirà alla Lega e si parla di circa 3 milioni di euro.